Hola sono Letterfair e benvenuti in questo nuovo video Allora questo è un video super speciale perché finalmente sono riuscito a, ad acquistare le mie candele Joyel Candle come avrete ben capito dal titolo Queste candele mi attirano un sacco mi hanno sempre attirato poi io amo le candele ho questo che si infila la candela qui sotto Qui si mette l'acqua e l'aroma e fa profumare tutta la stanza Lo amo ehm e queste candele non sono delle semplici candele, perché io ho unito la mia passione alle candele alla mia passione per i gioielli. Infatti queste candele sono super speciali perché all'interno hanno, um, hanno appunto dei gioielli che sono in uh, argento uh, 125 e ci sono anche alcuni che sono uh, con i brillanti svaroschi. Poi ovviamente ehm, si sceglie se vuoi trovare all'interno l'anello, il, il bracciale o la collana Ah e poi sul sito ci sono anche le Bat bomb bellissime Penso che al prossimo acquisto, al prossimo ordine le prenderò E, e tu puoi decidere se all'interno ci puoi trovare la collana, il bracciale E poi ovviamente è casuale Io ho preso uno in cui c'è l'anello, uno in cui c'è il bracciale e uno in cui c'è la collana L'ordine è veramente pesantissimo Tra l'altro mi è successa una cosa strana allora io ho acquistato, sul sito c'è scritto che arrivano entro due o tre giorni lavorativi eh, Io li ho acquistati il terzo giorno, avevo già ricevuto l'email della mh, ricevuta E poi c'era il link per tracciare la spedizione Allora eh, siccome al terzo giorno erano già le 10 e mezza Di solito da, nelle mie zone consegnano il, i pacchi verso le 10 e mezza non avevo nessuna notizia del pacco, allora vado a cliccare il link e mi dice che il, il link eh, non era con GLS. Non si sapeva nulla del mio pacco, eh, il numero non serviva a nulla, sono stata a telefono con l'assistenza di GLS, tra l'altro che fa schifo, cioè, devo dire, le parole, cioè, il, devo dire il codice del link, del, per tracciare il mio pacco. E devo dire, è una città che iniziava con la I. Ma io che cavolo ne so, non me lo ricordavo Poi mi sono ricordato Imola eh, E dai, hai dei tentativi, dopo due tentative Io non parlavo perché stavo noi nel frattempo cercando su internet eh, Città che iniziano con la i. vabbè comunque lasciamo stare Poi ho inviato un'email eh, e comunque non mi hanno più risposto Arriva il corriere, erano quasi le due eh, Bartolini Alla scende mio papà, allora ho detto vabbè sarà qualche cosa sua Invece, eh, appena sale, mi fai che cosa ti sei mandato a prendere? Ed erano le mie candele. Ma non ho capito perché sul sito c'era scritto "congelesse" e poi invece l'hanno affidato a Bartolini. Però vabbè, lasciamo stare. Allora, qui ho il pacco, è super pesante, ve lo giuro. Io già l'ho aperto e devo dire la verità, ho già sbirciato. Allora, ecco qui il pacco, è gigantesco. Allora, l'ho aperto. Tutto devo, dire, oddio un di Tiffany, devo dire che sono stati inviati veramente super impacchettati Ora ve li faccio vedere Allora, um, sono tre le candele, però loro mi hanno inviato un'altra scatola Così restano all'interno Belle e ferma Allora, la scatola è questa C'è scritto gioia il candle Vedete, questa è vuota appunto perché l'hanno messa per far stare il pacco fermo Vabbè, la possiamo lanciare Immaginate che c'è la candela Lasciamo stare, l'odore che fanno. Appena aperto il pacco ho sentito un odore veramente scioccante. La già gli ho ma erano uh, chiuse ovviamente. Apriamo la scatola. All'interno ci sarà questo cartone che dobbiamo aprire e poi ci sarà una. Um... Ah, mi sono dimenticata di dire che quando noi troviamo il, il gioiello, poi. Con il codice che troviamo andiamo sul sito e noi possiamo scoprire quanto abbiamo pagato e eh, quanto è il, il valore del nostro gioiello. Perché io ho l'ordine, il totale dell'ordine è di 93,86€, eh, però possiamo trovare all'interno dei gioielli che vengono a costare molto di più. Infatti qui dietro c'è scritto trova il tuo gioiello, scopri il codice... Eh, argento sterling 925 e eh, poi vabbè allora wow questa già la riconosco che quella è rosa perché fa un odore vi giuro allora ovviamente l'ho pagato non è una collaborazione spese mie ci sarà quest'altra scatola con l'interno scritto jewel candles vabbè è scritto in tedesco lì, in lingua, eh. ok e si presenta così andiamo a levare questi cosi di sicurezza veramente spedite in una maniera scioccante super madonna che colore super rifinite e questa è la prima candela um, questa si chiama true love l'ho pagata ovviamente c'erano gli sconti l'ho pagata 23,96 euro e in questa ci dovrebbe essere l'anello si sì. poi che c'è scritto ah c'è scritto che si può vincere una jewel candle ah ehm, vi leggo quello che c'è scritto Congratulazioni da Jail Candle, in ognuna delle nostre candele fatte a mano eh, troverai un gioiello di alta qualità del valore fino a 250 euro. Ogni Jail Candle è prodotta con grande attenzione al dettaglio, usando solo i migliori materiali, materiali migliori. Tutti i nostri prodotti sono certificati, garantendoti un'esperienza con la miglior qualità, la tua soddisfazione è la, la nostra priorità e poi qua c'è la firma, eh, non lo so, penso che si può vincere una gioia al Vabbè, Comunque, è così, ovviamente è tutta in vetro ed è pesantissima Secondo me sarà mezzo chilo Ci sarà quest cioè questo nastro, bellissimo Apriamola, guardate, questo è il tappo Wow, fa un odore di rose, ma... <ride> Ve lo spiego che odore di rose fa Um, avete presente i rosari Quelli, io ne ho uno che ho comprato quando sono andata a Roma al Vaticano e proprio fa quell'odore mi ha riportato a Roma questa candela poi comunque durano tantissimo ora non so se c'è scritto quanto dura ma ovviamente vi durano giorni ma forse anche settimane ma forse anche mesi perché guardate quant'è veramente wow, qua non si ancora non si vede dov'è l'anello ah no no no si vede guardate qua Wow, sono troppo curiosa ovviamente. Ve le farò... Questo è un video che è suddiviso in diversi clip perché poi vi farò vedere ehm, tutti i gioielli. Però ve li sto facendo vedere, ma nelle prossime clip poi ci saranno tutti i gioielli. Allora poi prendo un'altra scatola. Questa ve l'ho detto, quanto è costata? Vabbè, ve lo ridico. Questa è costata 23,96. Apriamo quest'altra scatola, e qui c'è scritto. Accidenti, il mio ha lasciato... Eh, dove ho lasciato il mio unicorno? Ah, tra l'altro, non so se prima l'ho letta, ma qui c'è scritto I love you more than pizza. Che belle queste cartoline. Un po' di spazio per scrivere qualcosa di carino, perché ovviamente è un regalo magnifico che potete fare, veramente. E qua c'è scritto appunto, accidenti, dove ho lasciato il mio unicorno, che belle. È un'idea di regalo che potete fare specialmente a Natale. Ok. Eh vabbè lasciamola tutta ah, l'avevo messa al contrario no ah, vabbè questa già sta uscendo però ovviamente perché già l'avevo fatto uscire io ah sono di 400 kg eh, 400 grammi non so se quella è la sezione ma penso proprio di sì eh. um, no non mi sembra che ci sia scritto quanto dura oh vabbè non lo sto vedendo io vabbè poi ho preso questa oddio dove sei incastrata? Ok Che bella questa Questa si chiama Arabic Night Guardate che bella Cioè ve lo giuro Madonna santa Sono bellissime La profumazione appunto è Arabic Night Wow No io ve lo giuro Io quando l'odorate eh, per la prima volta Questa fa un odore di mandarino Tipo vaniglia Miele Un po' di noce moscata Non lo so, ha tantissimi odori Che uniti creano veramente un odore scioccante eh, Comunque all'interno di questa c'è un bracciale Se non erro Sì, sì, c'è il bracciale in questa E questa è costata 32,95 Abbiamo questa L'ultima Qui c'è questa cartolina che ho scritto Buongiorno, piacere di conoscerti Oh la la, mia cara, ti amo Con tutti questi tipi di baffi eh? Bellissimi Veramente se, se non sapete che regalo fare Ah, e tra l'altro la carta tutte queste è 100% um, Riciclabile Oddio, riciclabile E qua C'è questa In cui c'è la collana sì, c'è una collana. Oddio. Tra l'altro questa è, um, è una collana speciale perché è con cristalli svaroschi, proprio certificate. Questa ha la profumazione di Frozen Rose. Ne ho preso due le rose forse, però vabbè non ci avevo fatto caso. E questa non ha il tagliendino. Non ce l'ho staccato io. No, vabbè non ce l'ha. Vabbè. Andiamo ad adorare. Ah, forse perché... Um, di Svarosky allora, anche se ne ho prese per sbaglio due le rose, vi giuro che hanno dei cioè, tutte e due non sembrano le rose. Quelle sembra una rosa e questa è diversa. Questa è proprio non lo so, ma sa proprio di freddo, frozen, cioè è proprio scioccante. Poi, comunque, sono bellissimi da mettere sopra i mobili perché sono eleganti. Wow, che bella. Qua mi sembra che non si veda la collana No No, non si vede Anche se penso che sarà qua Non lo so perché Ma guardate che bella Ovviamente i miei anelli che fanno un rumore Perché sono in vetro E questa l'ho pagata Questa eh, mi, sembra, mi sembra che è stata la più cara Sì, questa è stata 36,95 Comunque Ok, sì Compriamo una candela da 36 euro Comunque c'è una vasta gamma di candele da scegliere E comunque il risultato è che all'interno c'è il gioiello Quindi abbiamo sia la candela sia il gioiello Questa è proprio una forma diversa perché Vedete questo come, termi, come termina? Termina così Invece queste per esempio terminano con questa parte bombata Ovviamente so, cambiano da collezione a collezione. Anche se la mia preferita è questa. La mia preferita è appunto Arb Knight, Ma pure tutta la colorazione mi attira un sacco. Wow. Poi sono super morbidi i nastri. E in tutto ho pagato 93,86. Ora vedrete quello che ho trovato dentro le eh, candele. Ok, quelle ho messe qui sopra sono bellissime. Guardate. Cioè, veramente... Atomiche tra l'altro, questa l'elastico è tipo così eh. il fiocco. E eh, l'ho anche accesa. Questa è quella alle rose, eh, Frozen Rose. Ah, e prima ho sbagliato a leggere. E eh, avevo letto Arabic invece, Arabian Night, che sono belle Così, eh. cioè, guardate che soprammobili. E comunque, questa l'ho accesa. E già. Già si sente l'odore, madonna santa, l'ho acceso da pochi minuti e non vedo l'ora di trovare il gioiello Allora sono passate all'incirca 6 ore, si riesce a intravedere lì, proprio qui, il gioiello Se questo è troppo curioso ora proverò a prenderlo Allora l'ho aperto, tra l'altro era super sigillato, l'ho pulito un po' Ehm, ora la andremo a vedere io ancora non l'ho sbirciato tra l'altro per aprire sto coso ho mille anni Allora vediamo esci per favore ok questa è la collana con questo pendente brillante bellissimo, luccica un sacco ora andremo a scoprire quanto vale Allora devo darvi un piccolo aggiornamento Lascia i miei capelli mi stavo per andare a fare la doccia Infatti sono in vestaglia Comunque um, c'è stato un piccolo problema Non so se è un problema Comunque cercherò di risolverlo perché Ho cercato di inserire il, um, il numero che si trova dentro il gioiello Uh, in questo caso ho dentro la collana ho cercato di inserirlo nel sito E purtroppo mh, non me lo fa inserire cioè Questo è il gioiello bellissimo Ripeto Allora c'è questo che in pratica serve per verificare il gioiello E appunto l'ho cercato su questo sito E mette a fuoco tutto a posto Invece questo Che appunto il gioiello uh, C'è scritto che è in 925 Silver eh, Sterling Questo codice non me lo fa mettere sul sito ok vedete l'ho inserito andiamo a cliccare qui e proprio non fa nulla ho scritto sia sì, un messaggio su instagram direct e ho anche contattato l'assistenza ma non mi hanno risposto vedete qui sopra vedete c'è il coso che carica ma non, non fa nulla, ho provato ad accedere col mio account e non si fa Ho provato sul tablet e non si fa Ho provato sul computer e non si fa Quindi proprio non so cosa fare Ora non so se ho un problema magari del sito Che magari ci sono troppe, troppe ordini Comunque non lo so Ho acceso anche queste, che è la True Love Sempre le rose Guardate che qui ci dovrebbe essere l'anello Comunque ieri notte quando ho spento, ho spento la candela, perché quella ripresa l'ho fatta tipo alle due all'incirca. C'era un odore nella stanza, e stamattina, quando mi sono sviato, c'era ancora l'odore ed è rimasto nella stanza tutto il giorno. Anche se la candela era spenta, è rimasto proprio nella stanza e anche in quasi tutta la casa. È stata una sensazione bellissima di questo profumo che rimane. Eh, quindi, nulla. Um, ci vedremo. Vi darò aggiornamenti O quando mi risponderanno O quando troverò l'anello Che secondo me voglio, fare questa, voglio dire questa cosa Secondo me ho sbagliato la taglia dell'anello Perché poi una S, e secondo me è piccola Ho trovato il gioiello all'interno eh, Della candela Tra l'altro questa volta non so più come mai Ma la bustina con eh, all'interno dell'anello Era sciolta C'era la sciola all'interno Però comunque con, le fazzo con i fazzoletti eh, un po' di selvettine si è rimosso tutto. Tra l'altro, già l'ho provato. Eccolo qui e mi entra benissimo. Qui e l'anello è questo: ha ah, tutte queste pietre ehm, brillanti, e poi ha questa pietra brillante ehm, che ha un colore strano. È un magenta, bellissima. Guardate a fuoco. E come potete vedere infatti questo è tutto rosa perché c'era tutta la, la cera Però ehm, è successa la stessa cosa Sono andato sul sito a mettere il codice e non mi funziona Quindi non so proprio cosa pensare Può essere che è proprio un problema di tutto il sito che non funzioni ehm, Nulla, aspetto risposta loro ancora, non mi hanno risposto Oggi è lunedì e eh, non mi hanno risposto quindi non so proprio che pensare Um, appena avrò una risposta saprò quello di, cosa dirvi ora penso proprio che accenderò tra l'altro il giorno dopo che ho acceso quella alle rose ancora c'è un odore di rose qui dentro ok non so come mai ma mi hanno risposto eh, nulla, eh, mi hanno detto di seguire queste cose, le ho fatte ho, cercato, ho messo il codice e il mio anello vale 15 euro Comunque nemmeno sembra che costi 15 euro e Comunque la candela è costata sulle 30 euro mi sembra Quindi un prezzo buono Ora ho inserito il codice della collana Andiamo a scoprire quanto vale Ah, 36 euro io la candela non mi ricordo quanto l'ho pagata, ma all'incirca su questa cifra. Ecco qui la candela, che bella, mi piace un sacco. Questa e fa un odore, vi giuro. Maria santa, che odore! Buonissima, vi giuro, la vorrei mangiare. Allora, questo è il bracciale che ho trovato, è bellissimo, è sempre in argento. Questo è il codice con questa pietra. Cioè, guardate che bella. Cioè, Mette a fuoco. Guardate, bellissima. Ora andremo a vedere quanto costa, cioè il valore. No vabbè, 79 euro. Questa candela l'ho pagata a 32 euro e ci ho trovato il bracciale di 70 qualche cosa euro. Questa che l'ho pagata a 23, ci ho trovato il bracciale, l'anello da 15 euro. E questa che l'ho pagata a 36, ci ho trovato la collana da 36 euro. Andiamo a fare 36, 36. 36 più 15 l'anello più 79 uguale io ho comprato cioè se avessi dovuto comprare l'anello il bracciale e la collana singoli avrei speso 130 euro invece ne ho speso eh, 90 qualche cosa e in più ho le candele che adoro ok in teoria il video è finito ma... Questo è Letto del Futuro perché io sto registrando circa un mese dopo che ho registrato quel, tutte um, quelle clip, innanzitutto buon anno, sono super felice che è finito il 2020 quindi... Vi auguro un buon 2021 pieno di salute, viaggi tutte cose. Vi ricordo sempre di seguirmi su Instagram. Ma eh, un'altra cosa che volevo dire è... Ho voluto far aspettare un po' di tempo perché ho voluto testare i gioielli. Li ho voluti provare un bel po' perché ho visto che molta gente si è trovata male con i gioielli. Eh, per esempio a una ragazza erano caduti tutti i brillanti dell'anello. Tiffany cosa stai facendo? Eh, invece io non ho... Utilizzate, utilizzate gioielli ehm, a me personalmente non è successo nulla, i eh, gioielli sono per come erano, li ho utilizzati un sacco eh, però se avete problemi con gli anelli o con qualsiasi gioiello che trovate potete contattare l'assistenza tramite mail che loro vi aiutano e vi, a volte cioè, vi sostituiscono anche il gioiello e quindi nulla. Um, vi ricordo di seguirmi su Instagram su tutti i miei social specialmente Instagram e TikTok e nulla ci vediamo non so quando con un prossimo video ciao ciao